Questa sì che è precisione! Cosa? Prisma scura! Considerando la mia velocità e l'angolazione. Oh, pensi di essere davvero tanto intelligente? Ah! Oh? 15 ast! 15 ab! 15 est! 25 ovest, 10 est, 15 est, 15 ovest! <ride> Ero il campione di discesa libera del regno del ghiaccio a quattro anni, Cryptus! Ah. Il tuo guardiano non si sta concentrando su di te, Gormita! Il tuo attacco è debole! Ma tutto bene, Cryptus! Dovevo soltanto tenerti occupato per qualche istante! Eh? Uh. Perfetta angolazione, velocità ottimale, spinta verso l'alto, 46 nord, ora! E Igor, guardate, sta facendo una cosa troppo forte! Ce l'ha fatta! Ce l'ha fatta! Credo proprio di no! Oh! Presa! Prendi questo! Oh! <ride> I calcoli non sono precisi, finirò dritto in fondo al lago di ghiaccio! Oh! Sì, sigillo attivato! <ride> Adesso preparati a Griffey <ride> Icor! Cosa? <ride>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 Ti fidi di un amico? Mi fido! Mm. Ah! Finché ci saremo noi, nessun Darkan regnerà su Gord! E poi, Igor, il sigillo! Ah, ah, è troppo lontano! Puoi farcela! Mi fido di te! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Ah, sì! Ah! Pensi che potrò tenere i tuoi poteri quando ti avrò battuto, Gormita? Lo spero tantissimo! Ikor, adesso attiverai il sigillo, non è vero? Qual è il tuo piano? Io... io non ho nessun piano. Ogni volta che provo a pensare a qualcosa, io... io scompaio. E nel frattempo quel sigillo va in giro dappertutto. Come posso avere un piano se non riesco a pensare? Non posso fare niente. Un momento, ecco. Il piano... il piano è... Non avere un piano. Che sta facendo il tuo amico, Trek? Deve andare ad attivare il sigillo. Non lo so. Sembra che non stia facendo niente. Oh, non sta facendo niente. Avok, dobbiamo guadagnare un po' di tempo. Oh! Ci proverò di certo. Ah! Vitto con i tuoi stessi poteri, guerriero Gormita E non c'è niente che tu possa fare per vincere Non far niente è la forma più pura della potenza della roccia Gargan uh, Ma che cosa stai blatterando? Sì, vai, Icor! Niente, niente Quel sigillo non ti raggiungerà mai eh? Stai provando a fare un portale Non hai i tuoi poteri, l'hai dimenticato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 to